vuoto. Eh, ovviamente. È stato Rafe? No. Qui nessuno ha toccato nulla per centinaia di anni. Giusto. Quindi cerchiamo indizi? Sì, cerchiamo indizi. Mm. Ladro. si rialzerà. Cosa ah. Un vecchio documento. Bel tesoro. Cosa. Mi stupisco che sia ancora intatta Oh, abiti raffinati. Sembra un uniforme. Eri una guardia, vero? Ottimo lavoro. Nathan, sei qua? Ehi, hey Nathan, guarda qui. Cosa c'è? Soldi di Libertalia. C'è il sigillo di Avery. Mm -hmm. Deve aver fuso l'oro, coniato la sua moneta. In base a questo e ai documenti sugli scaffali, il tesoro era qui. Già. Ma la vera domanda è, dov'è ora? Ok, sappiamo che hanno combattuto fuori. Sì, è dentro? Pensi l'abbiano preso i coloni? No. Credo volessero recuperare ciò che era loro. Guarda. Ecco Avery, Tew, i fondatori di Libertalia, marchiati con la parola ladro. un assassino, non tiranno. Ladro? Quando i coloni hanno fatto irruzione qui, il tesoro era sparito. Sì, perché questi tizi se l'erano già portato via. Tipico dei pirati, giusto? Già, tipico dei pirati. Sotto... Dov Cosa? Dove? Fai una mappa. Sì, proprio lì c'è il tesoro. È una mappa di Libertalia. Sì, seguila fino al lato opposto dell'isola. E guarda qui. New Devon. Ma Avery era di Devon in Inghilterra? Sì, lo era. Cavolo, quelle ville sono davvero enormi. E ciascuna ha il proprio sigillo. Perché è lì che vivevano. <ride> che ne dici di salire sulla torre di Vedetta? Per orientarci. Neo arriviamo. Allora, come arriviamo lassù? con questa ok ok pronto ok questo è il primo passo il secondo alzare il candelabro buona idea ah, sempre sorpresa c'è il complimento <ride> grazie Bene, sta diventando un posto d'alta classe. Saliamo lassù. Oscilla fino all'altra catena. Толь Тарзан 对 <laughs> Scusami. Scusa, contento. Boldridge. Cosa? Metti i piedi in faccia a Boldridge. Ah, davvero? D'accordo, proviamo a salire Nathan, non piace anche a te questa torre? Certo Ehi hey Sam, sì? Volevo solo assicurarmi che non fossi precipitato ah Siamo quasi Beh, l'entusiasmo non gli manca Aiuti a salire lassù. Sicuro? Allora, pronto? Pronto. <coughs> ok. Bene. Ho trovato qualcosa. Stai indietro. E... <susurra> <susurra> <susurra> Wow Bello alto, eh? Eccola L'apri al di là del fiume Che ne dici di rubare Eric, eh? Mm? Ehi, hey, c'è un passaggio laggiù uh, Una specie Andiamo Quanto pensi che ci vorrà per raggiungere il New Devil Beh, un paio d'ore Dipende da chi o cosa incontreremo lungo il tragitto. Or, merda! Vai oh. bene? Sì! Eh, forza! Passiamo dalle finestre! Ehi hey Sam, fallo secco! Ah. Ah. E eh. ah! ah! eh, ci ritroviamo. Ok, aspetta, aspetta Hai hey Nadine, bello rivederti Ok, Mango, Mango Che cazzo dici? La mia parola di sicurezza Sempre così spiritoso? Ai miei momenti Sì Tu e tuo fratello vi siete dimostrati i migliori Cacciatori di tesori dell'isola Peccato non essere dalla stessa parte Aspetta c'è ancora tempo? Fidarmi di un Drake? Mm. No, non ci casco più. Ehi, dai, e perché non è? Ah, oh, ok, è stato più agitato del previsto. Penso che andrò verso l'uscita. Dopo tutto questo... Credi che ti lascerò tagliare la corda? Sarebbe la scelta più saggia. Oh, dai, Nadine, andiamo. Sappiamo che spacchi i curi, ma... noi siamo in due. Non credi che i miei arriveranno tra poco? Mi basta guadagnare un po' di tempo. A meno che non vi uccida io stessa. Santi, lupi... Ah! Uh -oh. veloce ma non abbastanza lasciala perdere dai dobbiamo andarcene prima che merda oh. ehi hey, hey, ehi hey. cerchiamo di restare calmi ok oh, molto interessante nate samuel abbassate le armi tutti quanti no Rafe, questo non scherza. Oh, niente paura, Nadine. Questi non uccidono a sangue freddo, non è nel loro stile. Sei pronto a scommetterci la sua vita? Fallo, dai. Spara. Sam. Se muoio, morite con me. Se è destino, non fare un altro passo! Vuoi dire... così? Sam, metti giù la pistola! Ti ho avvertito. Fallo! Rafe! Calma! Eh. fermi! Non sparate! Mettila giù. Calma, ok? Calma. Niente paura, Nadine. Non è nel loro stile. Beh, non pensavo ne fosse capace. Samuel, tutto ok? Sapevi che saremmo arrivati a questo, eh? Ehi, hey. calma, Rafe. Ci hai catturato, vacci piano. Sei un uomo d'affari, cerchiamo di trovare un accordo Un accordo? Oh sì, sentiamo cosa hai in mente uh. Uh. Uh. Avanti, ti ascolto Dai, senti Ok uh. Vuoi trovare il tesoro di Avery? Possiamo aiutarti uh. In cambio vi lascio vivi Sì Quello è una piccola parte che gran faccia tosta Quanto basta per comprare la sua libertà, ok? Libertà? Nathan. Sì È stato dentro, l'ha fatto per noi E deve dei soldi a Hector Alcazar, Il tizio che l'ha fatto evadere. Oh, di che diavolo stai parlando, Nate? Hector Alcazar è morto in una sparatoria In Argentina sei mesi fa Sono stato io a liberare Samuel Cosa? Oh, wow, che ti ha raccontato? Sam, che storia ti sei inventato, Alcazar? Dai, hai mentito, hai mentito al tuo povero fratellino. Stiamo perdendo tempo. Solo un attimo. La verità, Nate, è che non ho mai smesso di cercare questo tesoro. E che mi infilavo in questi vicoli ciechi, capisci? Poi scopro che il buon vecchio Samuel Drake, l'esperto di Avery, è vivo. E più o meno vegeto. Non c'è stata un'evasione. Ho corrotto il direttore e tuo fratello è uscito dalla porta principale. Ha passato gli ultimi due anni a cercare la croce di San Disma. Insieme a te... No, l'ha fatto con me. No. Oh sì? Sono cazzate. Oh. Sam, sì, vuoi negarlo? Nate. Oh, Sam. Cazzo, no, no! Senti, il tesoro di Avery era nostro, lo è sempre stato. Ho mollato tutto per te! Ehi, hey, no, dai. Nate, se ti può consolare, ha fregato anche me. Mi ha fatto un numero da Udini, ha tirato in mezzo te e quel povero vecchietto. E non posso negarlo, Sam. Mi ha fatto incazzare. Ma no, sai... Il passato è passato. Tu non lo meriti. Tu sì. Non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui. Rafe. Cosa? Scegli tu come finirla. O lo farò io. Hai sentito la signora. Perdi anche solo un indizio e puoi dire addio al tesoro. Hai detto tu. Infili nei vicoli ciechi. Ammettilo, Ray, fai bisogno di noi. Hai ragione. Hai quasi ragione. Mi serve solo Sam. E stai facendo no, un errore. Ray no, no, no, no, no.